Uomini e donne oggi, prime esterne per Nilufar, Sara e Nicolò. Oggi uomini e donne, Nicolò Ragnolo dice no a Sabrina Ghio. Si ritorna alla puntata del trono classico di uomini e donne in cui Sabrina Ghio fa la sua scelta. La donna comunica a tutti di aver scelto Nicolò Ragnolo. Sapendo comunque che lui è un no. Il corteggiatore motiva la sua risposta negativa, spiegando che nessuno di loro due ha sbagliato. In ogni caso, il ragazzo non riesce ad andare via dalla trasmissione insieme a lei. E alla fine. Il percorso della tronista di conclude con l'amaro in bocca un po' per tutti, soprattutto per lei che sperava davvero di riuscire a trovare l'amore della sua vita. Si passa poi ai nuovi troni, ovvero Sara, Niloufar e Nicolò e a quello di Paolo Crivellin. Quest'ultima ha portato in esterna Marianna, mentre Angela ha deciso di non presentarsi all'uscita perché arrabbiata. Nella scorsa puntata, Angela si era infastidita per l'atteggiamento del tronista e aveva espresso la sua volontà di andare via dal programma. In ogni caso, oggi che La ragazza e Paolo non si sono visti e lui comunica di aver apprezzato la sua reazione in studio nella scorsa registrazione. Ma di non aver approvato la sua scelta di non andare in esterna. I due discutono un po e in studio la gran parte dei presenti dà ragione alla corteggiatrice. Intanto, Chiara non è stata portata in esterna e Crivellin la elimina perché non è abbastanza interessato. Inoltre, Paolo spiega di non poter ancora scegliere perché non gli è scattato l'elemento emozionale che gli faccia perdere la testa per qualcuna. Uomini e donne, le prime esterne di Nilufar, Sara e Nicolò. Si passa poi ai nuovi troni. Nicolò Brigante incontra Mena, Marta e Alessandra per capire chi portare in esterna. Alla fine, il ragazzo non porta nessuna delle tre. In ogni caso, è uscito con Virginia. Con lei che è stata qualche incomprensione, ma alla fine si è risolto tutto. Niloufar ha portato fuori Giordano, mentre Sara ha scelto di uscire con Luigi.